Cari amiche ed amici, il cellulare mi dice trasmetti dal vivo e così io faccio. E, naturalmente perché non dovrei. Il titolo l'ho impostato live. Poi vabbè dovrò editare il video, ma voglio fare una cosa al volo. Eh, dato che è tardi sono le 23 26 e quindi io so che ah già mi seguono in due, in due e ciò tre like grazie per i quattro like grazie per i quattro like a tutti quegli miei amici che amiche che mi seguono e siete in in in tre a seguirmi o in quattro eh, non so di che per parlarvi ma visto che è sabato notte che non ho niente da fare l'altra volta ho fatto un live l'ho dovuto tagliare perché era tardi nel quale parlavo eh, dei soldi del vaticano cioè che questo papa riformatore eh, che è venuto dall'altra parte del mondo non ha riformato niente non si sa perché non gliel'hanno permesso o perché non l'abbia voluto fare quanto di suo c'è nella mancata riforma però non per niente lo stato pontificio la curia romana hanno più di 2000 anni di storia quindi è il gatto pardo tutto cambia perché nulla cambi poi un'altra cosa eh, mi piace molto che mi salutiate e mi diate eh, dei de saluti e, e dei suggerimenti nel chat dal vivo, però, se potete mi raccomando eh, commentate e salutatemi nei commentari perché una volta che termina il live, così rimarranno i vostri commentari sotto sotto la descrizione invece se commentate dal live poi eh, non rimane nulla nel video comunque il mio ultimo live lo hanno visto eh, 23 persone adesso in facebook eh, qualcuno mi ha Fatto vedere un video di musica partenopea ed io ho approfittato per mettere nei commentari di quel post tutti i miei video di musica, ma si direbbe che non ho ottenuto molte visualizzazioni. E vabbè, eh, chi, chi se ne importa eh, tanto fantastico, bello, grazie Monir Zamita, grazie per seguirmi. Grazie amico. Allora, eh, se avete un tema da propormi, proponetemelo. Io esattamente non so di che parlare. Eh, qua a Roma sono le eh, 23:29. Sabato e eh, sereno. E niente ci sono 17 gradi fresco con rispetto ai giorni e alle settimane precedenti eh, mi è arrivato un suggerimento ah bene grazie a te monir zamita per seguirmi allora niente ci sono molte cose delle quali vorrei parlarvi le provocazioni di Donald Trump al a leader della Corea del Nord, che, che non mi ricordo mai come si chiama, che lo sta provocando. Kim Jong-un, sposta i razzi, l'allarme finale la data in cui scoppierà perché addirittura ci sono delle persone che dicono che ci sarà un conflitto nucleare e sanno la data la data in cui può iniziare la guerra perché questo è stato pubblicato il 30 settembre corea del nord kim jong un sposta i missili la data in cui può iniziare la guerra e prossimo 10 ottobre può essere il prossimo 10 ottobre anniversario della fondazione del partito un giorno in cui la pace mondiale potrebbe tornare paurosamente a vacillare eh, non so come lo possano dire forse è un pretesto per gli americani per i nordamericani di attaccarli ma eh, se la guerra è così imminente da mancare in pratica la fine del mondo 20 20 21 giorni come mai nella rai non ne parlano e ne parla libero per esempio il quotidiano.it libero vabbè che libero si è reso famoso per delle bufale anche eh, eh, tillerson dice contatti aperti con la corea del nord per soluzione sul nucleare di sei ore fa sette ore fa dicevano attacco imminente poi magari fra cinque ore diranno fra quattro ore perché in america in nord america è ancora giorno che se tutto risolto ah, era di un'ora fa dalla corea del nord nessuna apertura al dialogo sembra non dare per ora risultati il tentativo usa di dialogare con la corea del nord infatti saddam hussein ha dialogato e eh, lo hanno attaccato perché non solo saddam hussein dichiarava di non avere batteriologica nucleare e chimica ma eh, lo ha dichiarato anche l'onu gli ispettori internazionali del nucleare dell'onu e allora lo hanno attaccato a saddam hussein al final eh, monir zamita al final va a ser un conflitto de mucho amore de trump il presidente di corea beh eh, caro monir zamita io vorrei tanto, come direbbe un mio istruttore di karate della mia gioventù, che si incontrino soli. Lui diceva di Reagan e di Gorbachev. Vorrei tanto che si incontrino soli Donald Trump e eh, Kim Jong-un in un prato, in un'enorme pianura. E che magari abbiano dei bastoni dei pali eh, facciano a botte con arti marziali con quello che hanno a loro disposizione se proprio vogliono vedere chi è l'uomo più duro l'uomo più forte e non che trascinino milioni di persone alla morte e miliardi di persone alla sciagura però purtroppo non è così loro non si incontreranno mai ma faranno scontrare Milioni di persone ancora non so che titolo darei poi a questo video. Ho messo live, poi magari domani dopodomani lo edito. Una cosa interessante è che io eh, su Twitter ho quasi 9.000-8.000 seguaci e eh, mi danno like e guardano i miei tweet però non guardano i video che quei tweet pubblicizzano eh, peccato perché ho centinaia di like centinaia di tweet e di retweet addirittura c'è gente che copia o mette dei tag eh, ai miei video e li posta come se fossero propri eh, tweet però nessuno guarda i miei video addirittura se fanno tweet con i miei video ho tanti sostenitori in twitter che fanno tweet con i miei video oltre a retweet dei miei tweet e mettere like però eh, l'ultimo video che ho fatto sulla sullo York, la curia romana una cosa del genere eh, lo hanno visto 23 persone però voglio dire il numero di quelli che hanno guardato il post è migliaia migliaia di persone poi c'è sempre scandalo a Roma, eh, non si sa se l'hanno raggirata alla Raggi, o se la raggiante Raggi ci sta raggirando perché forse è stata una crisi di coscienza che lei quando ha assunto, si è messa a piangere e piangeva. Saliva le gradinate del Campidoglio e piangeva e saliva le gradinate del Campidoglio, poi si è eh, messa nel dirimpetto lì del, della porta d'accesso al Campidoglio, e se è messa a, a piangere a rotta di collo, poi è entrata nel Campidoglio è uscita dal balcone, lì anche, eh, come una giulietta novella, si è messa a piangere, eppure sposate, c'è famiglia. Ma, Evidentemente si era innamorata del potere. Eh, mi fa ricordare l'altra che si era messa a piangere quando la Fornero, quando doveva annunciare fra i singhiozzi eh, eh, eh, i tagli alle pensioni e l'aumento di tasse ai pensionati. Eppure, ciò nonostante, ha fatto la manovra Fornero su coraggio forza fornero non piangere che a piangere saremmo noi pensionati quindi come dire le operette dei nostri politici veramente sono risibili ma si sa ognuno ha i politici che si merita e voi evidentemente vi meritate questa classe politica non per carità che io come molti non abbiamo avuto fiducia non abbia avuto fiducia come molti eh, del movimento 5 stelle all'inizio anche perché io non è che avevo fiducia nel movimento 5 stelle avevo perso fiducia eh, nella politica nei politici già non ci ho mai creduto nei partiti politici meno che mai ma nella politica già non avevo nessuna fiducia allora voto di protesta è stato proprio votare il movimento 5 stelle certo non ho potuto votare sindaco perché ho visto gli ultimi sindaci di destra e di sinistra quello che sono stati però a livello nazionale ho sempre votato e devo dire che anche loro mi stanno deludendo allora non So, eh, visto che non sono di sinistra, non sono di destra, non sono grillino perché io ho solo votato per protesta. A loro, allora ecco: io sono un anarco individualista, non anarchico di sinistra, un anarco individualista liberale. Sono per il libero pensiero. Sono anarco individualista. Sono come Nietzsche, Frederick Nietzsche come disse aleister Crowley una volta quando lui andò a parlare a favore delle suffragette che volevano il voto per le donne lo acclamarono poi però lo fischiarono perché si mise a dire in quel pulpito che lui era favorevole al voto delle donne per le donne perché eh, la politica è così stupida ed è fatta per gli stupidi che solo le donne dovrebbero votare gli uomini dovrebbero astenersi dal votare perché votare non serve a niente quindi ecco il sarcasmo di aleister Crowley, che lui era in un'epoca nella quale a londra le donne non votavano lui era favorevole al voto femminile ma non per garantire un'uguaglianza di diritti anzi al contrario perché riteneva che la politica fosse una cosa così indegna di gente pensante che lui essendo misogino essendo misogino pensava che solo le donne potevano credere alle promesse dei politici eh, non sapendo ragionare bene come gli uomini allora lui credeva che solo le donne dovevano votare che gli uomini si dovevano astenere dal votare perché tanto non serviva a niente quindi eh, come dire me non è stata una conquista eh, dei diritti delle donne far votare anche le donne eh, è stata umiliarle perché il voto non serve a niente come diceva joseph stalin eh, qui, chi conta e chi conta i voti chi vota non conta niente Non zamita zitamita, va a votare Catalunya per l'indipendenza. Desempegna come voi stessi come Beh, io penso che hanno diritto all'indipendenza, anche se quello andrà a scapito della Spagna, l'indipendenza della catalunia D'altra parte l'Europa e la NATO hanno sempre avuto due pesi e due misure, perché da una parte hanno, eh, sono intervenuti per l'indipendenza più che altro non politica ma economica dell'Ucraina dalla Russia. Quindi eh, la scissione dell'Ucraina dalla Russia è stata vista come buona. Invece il Brexit, il Grexit e adesso la Catalogna sit sono visti come negativi perché sono sconvenienti unione europea sulla quale si appoggia la nato io dico se è stato giusto appoggiare gli indipendentisti dell'Ucraina, allora è anche giusto appoggiare gli indipendentisti del gran bretagna e gli indipendentisti della catalunia e non è giusto parlare di secessione ma di indipendentismo allora com'è possibile che sia aiutato si sia appoggiato anche con armi gli ucraniani per essere indipendenti economicamente perché già politicamente lo sono sono uno stato a parte ma perché escano dalla comunità degli stati indipendenti dalla csi che in pratica è dominata dalla russia come mai si appoggia l'indipendenza dell'Ucraina dalla csi comunità di stati indipendenti di cui il leader è la russia e invece non si appoggia la stessa volontà di indipendenza della catalogna e del regno unito perché il regno unito è cattivo quando vuole uscire dalla unione europea e invece dalla, dalla comunità di stati indipendenti che è una specie di unione slava e buona l'Ucraina. allora siano sempre due pesi e due misure io credo che l'unione europea o dovrebbe proibire l'uscita dell'Ucraina eh, dalla csi dalla comunità di stati indipendenti o dovrebbe permettere alla catalunia di uscire dalla spagna perché eh, fin quando l'Ucraina vuole entrare in europa si vuole castigare la russia con gli imbarghi quando invece la catalunia vuole uscire dalla spagna e dall'europa si vuole castigare la catalunia cioè ci sono c'è un doppio gioco o va bene per tutti fare una cosa o va male per tutti l'indipendenza invece sì, si vede che l'unione europea fa solo i comodi che gli conviene assieme agli stati uniti così come tutte le guerre preventive ingiustificate ed ingiustificabili che si sono fatte e anche le primavere arabe che hanno distrutto la libia l'iraq la siria eh, eh, che veramente quei dittatori andavano contro gli integralisti islamici che erano i terroristi ma quando erano eh, i dittatori ad ucciderli erano dei poveri e in inermi civili e si è creduto veramente che nelle primavere arabe non fossero intervenute frazioni armate di mercenari e anche lotte intestine interne dell'esercito eccetera Invece erano lotte tribali di fazioni armate dell'esercito opposte tribalmente fra di loro in Libia e in Siria. Poi, quando eh, le fazioni cosiddette moderate hanno perso terreno e hanno guadagnato terreno i mercenari e gli integralisti islamici, eh, ci si è trovati di fronte alla realtà che Bashar al-Assad, Gheddafi, Muammar Gheddafi. E Saddam Hussein non uccidevano i nemici civili, ma uccidevano eh, migliaia di, terro di terroristi all'anno. E adesso, in Libia, ci, ci sono stati eh, decine o centinaia di migliaia di morti. E questo non si dice, eppure, che Gheddafi uccideva centinaia di persone all'anno perché erano terroristi. Eh, vabbè, però, se era Gheddafi a, uccide a ucciderli, uccideva persone inermi. Ed era un dittatore cattivo. Invece, se uno eh, si trova poi a combattere eh, quelle stesse persone al posto di Gheddafi, eh, sono dei terroristi. Ma magari lo sono sempre stati, fin dall'inizio. Quindi, che dire? E io credo che se ha avuto ragione l'Ucraina a eh, indipendizzarsi dalla comunità di stati indipendenti, ha fondato la russia per continuare il modello della ex unione sovietica economicamente e capitalisticamente si ha avuto gran bretagna ragione di uscire dall'unione europea con il brexit soprattutto il regno unito perché eh, scozia e galles vogliono rimanere in europa eh, avrà anche ragione Cataluña prima di uscire dalla spagna e poi di uscire dall'unione economica europea se no allora perché si è aiutato l'Ucraina ad uscire fuori dalla comunità di stati indipendenti due misure due pesi quindi grazie del tema caro amico monir zamita purtroppo i politici europei sono sempre duble fast. adesso continuano a essere eh, le ore piccole della notte perché fra poco già è mattina sono le 23.47 e continuano a fare 17 gradi ma la temperatura scenderà a occhio fino ai 14 gradi per poi passare ai 25 gradi eh, di domani secondo le previsioni grazie a te monir zamita sei anche te grande e sei per il momento eh, fra le due persone che mi segui ho ricevuto 4 like eh, se vuoi lascia un commentario a questo video io poi non so che dire della crisi venezuelana che non hanno saputo sfruttare il prezzo alto del petrolio che è arrivato a sfiorare i 180 dollari al barile Magari avevano molte cose da aggiustare nel paese, ma si sono abbandonati a una politica populista ed demagogica per le quali, invece di insegnare a pescare, hanno comprato pesce alla gente. Da un paio d'anni il petrolio è sceso a, 40, a meno di 40 dollari il barile. E adesso non hanno più da comprare il pesce per la gente muoiono di fame non hanno medicinali non hanno neanche carta igienica per quello che gli può servire invece dovevano approfittare del prezzo del petrolio per aprire imprendimenti di stato ma imprendimenti poi un'altra cosa cattiva che ha fatto ugo chavez e adesso maduro è stata quella di fissare dei prezzi di convenienza o dei prezzi di favore a tutti i prodotti per cui a un certo punto scendendo il petrolio e non potendo fare degli sconti alle persone sul cibo eh, si è sparata l'inflazione perché hanno cominciato a emettere banconote a rotta di collo perché in pratica i prezzi ufficiali delle materie prime erano fissi e anche del petrolio e anche del dollaro, ma poi si è creato un mercato nero parallelo che non si è potuto controllare, è cresciuto a dismisura e ha rovinato tutto il mondo. Ma di questo ne parleremo in un'altra occasione. Arrivederci e tanti saluti a tutti, eh? Ciao.